nuovo video, oggi faremo un altro video uh, Italia versus Canada, allora non fateci caso ai miei capelli perché sono terribili però uh, siccome vi ho promesso che cercherò di filmare il più possibile quando posso, oggi sono in condizioni pietose, quindi vi beccherete la mia faccia un po' pietosa i miei capelli un po' pietosi, però ci tenevo a filmare questo video perché so che in queste ultime settimane non sono stata la migliore youtuber del mondo uh, però purtroppo ho tanti casini da risolvere in questo momento e quindi sì, non posso essere veramente tanto tanto attiva. Magari se volete anche seguirmi su Instagram lì sono attiva, cioè almeno ci provo quando, quando riesco a pubblicare qualcosa lo pubblico. Quindi mi dispiace veramente, eh, spero che possiate capire. Per esempio tra due settimane parto a coprire il mio viaggio con lui, quindi da metà maggio fino a metà giugno eh, sarò ancora meno attiva. <ride> mi dispiace tanto e probabilmente in quel periodo metterò solo vlog del nostro viaggio, cioè quando li monterò, quando riuscirò a caricarli perché... Caricare un video qua in Italia è veramente dura Ci mettono tipo 3 ore a caricarsi Quindi vabbè uh, Quindi ve lo dico già in anticipo Così non vi arrabbiate con me, vi prego Quindi allora um... Oggi ho già deciso di fare questo video sull'alimentazione dei canadesi. Allora dovete capire, io ho già fatto un buon video del genere dove lui stava cercando di difendere il suo paese. Eh, dove abbiamo parlato dell'alimentazione dei canadesi, appunto, che è molto diversa da quella degli italiani. Come ben immaginavate, non, non voglio fare questo video per dire che schifo il Canada, cioè anche il cibo di merda o roba del genere. Perché alla fine, eh, quando vai in un altro paese, ti devi anche un po' adattare a quello che trovi: adattarti al clima, adattarti al cibo, adattarti a tante cose. Quindi, diciamo che sì, l'Italia ha il cibo migliore del mondo assolutamente però ovviamente quando vai negli altri paesi dove non puoi avere tutto il cibo che hai in Italia si deve un po' adattare quindi non è un video polemico del tipo che merda è proprio un video per dirvi le, le abitudini alimentari molto molto diverse tra i canadesi e gli italiani partiamo dalla colazione, la colazione è il mio momento preferito della giornata e um mentre cioè io qua solitamente bevo il mio cappuccino con la mia briochina oppure se mangiavo a casa mi bevevo un caffè con dei biscotti, ecco questa era la mia colazione principalmente e mentre in Canada la gente a colazione mangia tantissimo uh, non dico che si cucinino la zuppa però nel senso solitamente mangiano le uova magari con le salsicce da colazione oppure i bacon o questo genere di cose uh, ma questo anche per un fatto che... Um, Canada fa tanto freddo, quindi principalmente durante l'inverno hai bisogno di mangiare bene prima di uscire di casa, se no crepi, quindi anche per un fattore del genere, mettiamola così, se no mangiano tanto perché sono abituati così, insomma, poi perché spesso magari a pranzo si mangia un po' meno, quindi magari abbondando la colazione, perché comunque il pasto è più importante della giornata, a pranzo puoi mangiare anche meno perché magari hai anche meno fame. E eh, anche per questo che infatti se vuoi andare a so, fare un brunch io solitamente mangio tanto colazione quando mi sveglio tardi, quindi mettiamo che mi sveglio alle 10 alle 11 vado a fare il brunch che sarebbe tipica colazione canadese mettiamola così eh, per saltare il pranzo nel senso perché ho fame a colazione ma non ho voglia di mangiare qualcosa e poi pranzare quindi questo principalmente perché brunch e, um, però ovviamente non è che tutti mangiano veramente così tanto colazione, cioè dipende un po' da persona a persona c'è gente che addirittura non mangia colazione io sono tipo what? c'era la mia ex coinquilina che lei non mangiava colazione lei si svegliava e andava a scuola così io ho detto io muoio se non mangio colazione per me la colazione è la cosa più importante io piuttosto salto pranzo, cena, tutto il resto ma la colazione non la salto mai non saltate la colazione che è molto importante un'altra cosa è la cena la cena praticamente si... loro mangiano molto presto mangiano verso le 6 Mangiano verso le 6, 5 e mezza, 6 uh, Anche per un fattore magari che siccome gli orari da ufficio sono tipo verso le 5 fino alle 4 Principalmente i bambini tornano da scuola verso le 4, 4 e mezza Quindi magari anche, un, un, questa è anche una delle ragioni, non saprei Però diciamo che la... la... La cena è molto, è molto presto, io mi sono ormai abituata perché vivendo con un canadese potete capire che non è che uno può mangiare le sei io mangio le otto, però mi sono abituata perché comunque sono ormai tre anni che abito in Canada e quindi mi sono dovuta abituare a, questa, a questo ritmo soprattutto da quando ho iniziato a vivere con lui, prima magari faceva un po' quel che mi pareva. Però vi dirò, mi sento anche meglio quando mangio prima, vedo se mangio alle 8 poi mi sento pesante tipo. E poi anche per questo motivo, per questo motivo che loro cenano presto, i ristoranti solitamente chiudono anche presto, cioè chiudono 10-11, a meno che quel ristorante non abbia tipo un bar che è aperto non so fino alle 4 di notte, 4 di mattina magari, 4 del mattino, allora sì, potrebbe essere aperto, ma la cucina potrebbe essere chiusa quindi si va lì solo per bere e non per mangiare. Quindi solitamente i ristoranti chiudono anche presto, non sto parlando ovviamente dei fast food o McDonald's o robe del genere e collegando al fast food in Canada ci sono molti più fast food rispetto all'Italia Non sto parlando solo di McDonald's, Burger King o questo genere di cose Hanno anche altre milioni di cose tipo il Thaizong, che Tipo cibo, cibo, cibo Thai, tipo cibo, cibo cinese, cibo lo so um, Poi c'è il, um, il Harvest, che il Harvest è bellissimo Il Harvest lo nominano anche il How to E il Harvest è stupendo perché lì tu puoi creare tutto il tuo burger con quello che vuoi Meraviglioso, poi hanno tipo gli anelli di cipolla Comunque, sì, sono cicciona. Um, quindi hanno tanti più fast food. Hanno tipo anche il Saint Hubert, che tipo sarebbe pollo: cioè, tu vai lì per mangiarti il pollo. Con, ti danno le patatine, ti danno l'insalatina di cavolo o roba del genere. E poi altri milioni di cose. Non sono stata in tutti i fast food del mondo. Se no, hanno la poutine. Veramente oh, la poutine è bellissima, buonissima. Se andate in Canada dovete assolutamente mangiare quella, ma solo se andate in Quebec, se andate nelle altre regioni canadesi, la poutine non è così buona. Ve lo dico. Um, però, nonostante questo, nonostante i canadesi mangino tanto di fast food, sono magri, sono stecchi, ok? Che loro amano tanto il, mo il fanno tanto movimento, fanno tanto sport, sono molto, sono molto, non sono tipo degli orsi come me in inverno che sto a casa mia, a guardarmi che loro vanno a fare attività, insomma, sì, vabbè, sarà anche per questo, forse, mm, ok. Ehm... Um, però è anche vero che il freddo brucia tanto. Io il primo inverno canadese vi giuro che mangiavo tantissimo e dimagrivo addirittura, credo fosse per colpa del freddo, non per altro. Adesso il mio corpo si è abituato e non brucia più niente, maledetto. Un'altra cosa è che eh, loro quando mangiano tipo le verdure o l'insalata non ce la fanno a non metterci una salsetta da merda. Praticamente... Eh, per me l'insalata è tipo l'insalatina, eh, pomodorini, ogni tanto la mia insalata sarebbe anche pomodori e cetrioli messi insieme questa è la mia insalata cioè non mi piacciono le fogliolette nel senso più di tanto e invece loro fanno, ci mettono un'insalata, pomodori, verdure, i guardiani della galassia, sua nonna, eh, il presidente del... Eh, insomma tutto tu, ci mettono tutto, poi ci fanno questa salsina di merda fatta di maionese, di eh, per di ketchup, di cose Uh, e la mettono sopra Questa è per loro l'insalata Loro non concepiscono questa cosa che noi abbiamo l'insalata E ci mettiamo l'olio e l'aceto mm. Ok, non ce la faccio Questa cosa proprio mi schifa tantissimo Anche le verdure, cioè tipo se mangiano le, le, le verdure crude Tipo carote, uh, cetrioli qua, Le tagliano Però per mangiarle hanno sempre comunque bisogno della salsina Non ce la fanno a mangiarle a parte Cioè non ce la fanno a prendersi una carottina e mangiarsela così No, no, mai Mai senza le, uh, le salsine stupide, non ce cioè la... Un'altra cosa è che le loro ricette spesso sono tipo un miscuglio di cose. Loro prendono tipo tutte le cose che trovano in cucina, lo mettono in un pentolone e fanno: guarda, ti abbiamo fatto una ricetta canadese. Uh, ok, magari sto, starò esagerando, io però vi giuro che uh, non credo di aver di aver. Non credo di essere ancora arrivata al punto di apprezzare la loro cucina. Nel senso, spesso mettono tante cose insieme che boh, magari sarà per il fatto che mangio sempre a casa dei genitori di lui, <ride> quindi magari è colpa di sua madre che non cucina bene, non so, però hanno anche cose buone, però hanno certe, eh, certe eh, ricette tradizionali proprio che sono un miscuglio di cose, loro mi danno sempre della curista, mi dicono no, ma tu sei italiano, tu critichi tutto, non è che critico tutto, anche cacchio, cioè se mi fai il purè mi metti solo la patata, non è che mi metti il purè con anche carotina, ma cos'è, cos'è? Cioè, ho bisogno delle mie vitamine a 25 anni, ormai il mio corpo non sa neanche cosa sia una vitamina. Dai, su, su. Un'altra cosa è, uh, è il fatto che tipo io ho sconvolto un, tipo quasi tutto il popolo canadese dicendo che se venite in Italia e chiedete la pizza con peperoni uh, vi daranno una pizza peperoni era una pizza col salamino piccante quindi loro sono rimasta sconvolta con questa cosa pensando che pepperoni siccome so, suona molto italiana sia il salamino piccante no si chiama salamino piccante quindi se volete una pizza con pepperoni eh, dovete chiedere pizza con salami cioè. e quindi sono rimasti ho sconvolto tutti con questa cosa loro là, tipo anche per le pizze eh, per carità io adesso non voglio che ci sia tipo una discussione pazzesca qua sotto il mio video dicendo, eh, criticando ogni cosa perché questo video non è fatto per criticare robe, per dire che schifo, però nel senso le loro pizze anche quando cerco di prendermi una pizza con le verdure ci mettono sopra anche la regina, cioè non ce la fanno a fare una pizza normale, loro vogliono metterci sopra tutto, tutto. Quindi questa cosa mi, mi, mi porta a odiare tantissimo la pizza e spesso io non la mangio, di tanto la pizza lì, infatti c'è il Domino's, c'è Pizza Hut, la prezzo già di più, però ovviamente ci sono anche i ristoranti italiani, grazie a Dio ci sono anche i ristoranti italiani che fanno la pizza buona, però nel senso comunque non, non è che mangio la pizza tutti i giorni, però se la prendi tipo anche da asporto, ehm... non ce la fanno, devono metterci sopra di tutti c'è anche quando dici, non so, voglio solo la pizza col prosciutto Ti mettono qualcos'altro sopra, sono sicura di questa cosa, non ce la fanno Ovviamente se volete anche andare a vedere il video tipo della spesa, cioè della spesa, del, non ho mai fatto un video sulla spesa, su quello che compro, magari lo farò quando tornerò in Canada, ehm, su quello che vendono nei supermercati che spacciano per italiano, ecco se andate a vedere magari ve lo lascio linkato qua sopra, se vi interessa, io infatti adesso non mi viene più in mente altro eh, che avevo da dire su questo video, fatemi sapere se avete domande, come già detto mi scuso tantissimo, io cerco di essere decente, di essere brava a filmare però ogni tanto veramente sono messa così male che dico ma perché devo mostrare la mia faccia da merda alle, alle povere persone che si prenderanno un colpo, anche oggi in realtà vi prenderete un attimo un colpo con la mia faccia però eh, ci tenevo comunque a essere un attimo inattiva. attiva quindi noi ci vediamo in un prossimo video, fatemi sapere um, fatemi sapere se vivete in un altro paese magari o se siete andati da qualche parte dove vivete siete stati abbastanza rimasti schifati dalla, dal cibo, però non sto parlando dal punto di vista del tipo che merda, che non, non, non sanno cucinare italiano, sto proprio parlando di cibo locale, che schifo, non sto parlando di ristoranti italiani all'estero, è un'altra cosa quella. Eh, quindi noi ci vediamo la prossima volta ciao!